sono Candida, benvenuti sul mio canale. Eh, prima di cominciare con, con il video che vi voglio proporre oggi, eh, volevo eh, rubarvi qualche minuto per, per dire alcune cose. Intanto, volevo ringraziare tutte le persone che mi seguono da tantissimo tempo, che mi lasciano sempre i commenti, che sono sempre presenti. Eh, perché è una cosa che mi, che mi fa veramente piacere e poi volevo ringraziare anche le persone nuove che, eh, devo dire, aumentano in continuazione in maniera esponenziale e questo mi fa, mi fa veramente felice tra l'altro eh, nell'ultimo periodo eh, finalmente sono aumentati i commenti che mi lasciate sul canale, i messaggi che ricevo sui social ma questo perché ve lo dico? Non, non mi sto magari riferendo ai, ai, ai commenti in cui vabbè, mi viene fatto il complimento per il lavoro quello fa sempre piacere ma vi dico proprio sempre e comunque mi, mi fa anche capire che, eh, che il lavoro, i lavori che faccio sono piacciono e quindi questo, questo va bene mm, ma mi riferisco proprio a dei commenti in cui eh, mi si chiede di fare delle cose Ehm, ricevo per esempio dei messaggi in cui ehm, mi, mi mandate eh, delle foto o addirittura il video di progetti che, sono, che avete fatto magari per la prima volta ispirandovi a qualche video che avete visto oppure a qualcosa che ho detto. Ecco, questo per me è una cosa bellissima perché. Eh, perché voi pensate magari per chi fa questi lavori per la prima volta di fare delle cose complicate e quindi magari non provate neanche a farle perché avete paura di, di sbagliare o qualcos'altro e io da parte mia vi posso dire che sono più o meno nella stessa vostra situazione nel senso che io propongo delle cose che possono piacere o non piacere perché chiaramente sapete che si tratta, è sempre questione di gusti, io posso fare delle cose che piacciono a delle persone che non piacciono ad altre, ma questo è normale. Però nello stesso tempo anch'io faccio, faccio un video in un certo modo, eh, parlo in un certo modo, espongo le cose in un certo modo, ma non so se sto, se sto facendo bene. E quindi io alla fine di tutti i miei video ho sempre chiesto lasciatemi dei commenti, fatemi, però eh, era una cosa che... Eh, All'inizio non, non veniva fatta, mi, mi, mi trovavo solo i commenti sul lavoro bello, però niente di, niente di diverso, invece poi pian piano la situazione è cambiata e, e adesso devo dire che finalmente e quando faccio un lavoro eh, riesco a capire se ho fatto bene, se ho fatto male, se devo migliorare qualcosa, per esempio un periodo eh, mi, hanno, mi hanno scritto più di una persona, mi ha scritto che il fatto di mandare avanti il video veloce non era, non era una cosa magari gradita perché, perché dicevano non riusciamo, per chi non, è, per chi non è pratico, per chi non ha i materiali, per chi non fa queste cose non riesce a seguirti e Quindi ho, ho, ho cercato in qualche modo di, eh, di, di cambiare, anche perché io la vedevo come una cosa, una cosa che serviva per non annoiare, in realtà, eh, per tante persone non era così, era una cosa, non dico inutile, ma quasi perché non riuscivano a seguire i procedimenti. Quindi, eh, quindi niente, vi volevo solo dire che eh, sono contenta di che, che insomma, la, la situazione è cambiata in questo senso e quindi si sta instaurando un rapporto un rapporto diverso con chi mi segue e quindi mi vengono fatte appunto eh, delle richieste piuttosto mi fa piacere quando appunto mi mandate i vostri lavori quando avete dei dubbi quando mi, quando mi chiedete dei consigli perché eh, così eh, riesco a orientare i miei video e a cercare di fare qualcosa che, che serva veramente che, che è poi lo scopo per cui ho iniziato ho iniziato un po' tutto questo Detto questo, non vi rubo più tempo, ma ehm, vi spiego quello che, ho, eh, quello che voglio farvi, farvi vedere oggi. Allora, ehm, ho fatto un album eh, un, po', un po' diverso dal solito. Avevo visto questo video tempo fa, mi ero innamorata di questo album e eh, ho provato a farlo. Ho provato a farlo e adesso ve lo voglio proporre, perché è una cosa eh, che si può fare eh, non, è, non è complicatissima e come ho detto prima comunque dovete provare perché non è che la prima volta viene tutto bisogna provare per migliorare anche a fare le cose un pochino più difficili nello specifico vi posso dire che per realizzare questo album io cosa ho fatto? l'ho fatto la prima volta e ho fatto la struttura la prima volta non mi piaceva mi spiace di averla allora non ce l'ho da farvela vedere perché alla fine ho utilizzato visto che riciclo tutto come insomma fa immagino la maggior parte di voi ho utilizzato la carta eh, che, avevo, che avevo utilizzato per fare questo questo supporto qui per fare altre cose però ho sbagliato in effetti avrei dovuto tenerlo per farvi vedere che non vi sto dicendo una fesseria ma ho fatto la struttura e l'ho dovuta eh, buttare via cioè non l'ho potuta utilizzare da ricoprire perché era venuta male non mi piaceva era un po storta quindi questo per dire che eh, non è che si fa un lavoro e la prima volta viene perfetto, no, si può anche sbagliare, rifare, quindi io l'ho fatto la prima volta e eh, non l'ho utilizzato, l'ho fatto la seconda volta e l'ho realizzato, adesso vi faccio vedere come è venuto e adesso eh, dopo lo rifarò la terza volta insieme a voi eh, per farvi vedere come realizzarlo e speriamo che venga, che venga bene comunque per fare questo album eh, questo album è realizzato con eh, le buste del pane queste delle semplici buste poi ve lo farò vedere bene nel dettaglio quando, quando vi faccio vedere come fare la struttura comunque ho utilizzato 8 sacchetti del pane tutti uguali mentre per eh, decorarlo ho utilizzato una serie di fogli che ho realizzato io e che ho messo sul mio negozio etsy eh, nella descrizione vi lascio il link e ho fatto questi fogli che sono diciamo sulla falsa riga di quelli che avevo già proposto con, con i fiori timbrati e colorati ma in questo caso ho fatto ho fatto un altro lavoro ho fatto una sorta di decoupage sul sul um, sui fogli sulle pagine del libro poi eh, le, ho, eh, le ho ancora colorate per, per rendere più vivi i colori, per, eh, insomma, per, per farle diventare come piacevano a me, le ho decorate e poi vabbè, eh, le ho, scanner, ho scannerizzate, ho fatto tutto il lavoro digitale, digitale e le ho messe sul negozio. Quindi ho deciso di fare questo album utilizzando solo ed esclusivamente le, eh, le mie carte le mie carte dei pizzi e delle cose qualcos'altro che adesso vi farò vedere quindi adesso vi faccio vedere nello specifico come è venuto l'album vedete che ho utilizzato anche dei pizzi questi sono dei semplici bottoni dei, dei supportini di, di plastica e nastro e niente di che allora apriamo l'album io questo qua, niente, l'ho visto, mi è piaciuto, l'ho fatto e devo dire che mi piace tantissimo. Ho utilizzato degli stencil con il Distress Vintage Photo per decorare le parti che ho lasciato, delle parti anche, anche mh, senza decorazione, quindi sono praticamente eh, le parti della carta del pane semplicemente eh, decorate con lo stencil. E questo è l'interno. Allora anche qui vedete ho utilizzato un bottone con della garza, quindi poi chiaramente ognuno come dico sempre può decorare come, come vuole. Ho fatto delle semplici tag dove eh, per fare le tag ho utilizzato i miei fogli, quelli che vi faccio vedere sempre, che utilizzo per gli album marroncini che hanno una parte goffrata e una parte liscia vedete ho utilizzato dei dei timbri per così dargli un po di movimento e poi dei ritagli di tutto quello che avevo a portata di mano di pezzi di carta anche qua c'è di nuovo vedete un pezzo del del mio della mia del, del mio foglio di libro decorato quindi fiorellini che ho eh, che ho ritagliato con questa con questa fustellatrice ve la faccio vedere ce l'avevo davanti agli occhi e non la vedevo Ok, ci vedo veramente poco e questa con questa semplice fustellatrice ho realizzato i fiorellini ma ripeto, voi potete tagliarli a mano, fare quello che volete utilizzare altre cose Non, non um, ognuno fa come meglio crede e poi ho utilizzato anche per esempio delle paillette. ho incollato delle paillette. ah ecco, un'altra cosa che ho fatto che vi voglio far vedere, carina, secondo me che magari uno non sempre ci pensa però ho utilizzato boh, della carta che è così, dei, ri, dei ritagli di carta per eh, fustellare i fiorellini che ho poi incollato in giro per, per l'album e eh, ho utilizzato anche il pezzo di carta dove avevo fustellato i fiori per decorare una tag questo è anche un altro modo per non buttare via niente quindi qui abbiamo due tasche così, vedete, una e due, all'interno della busta del pane, la busta del pane come sapete è fatta in questo modo, quindi all'interno cosa abbiamo? Due tasche naturali che troviamo qua, vedete, una e due, quindi in ogni tasca ho realizzato delle vedete delle cartelline dove poter incollare delle foto qui per esempio ho creato una tasca vedete così con un pezzo di carta di, decora, di, di libro decorato per invece per, per inserire la foto invece questa l'ho lasciata così l'ho solo decorata con, con con un timbro da questa parte abbiamo di nuovo un'area che ho lasciato libera e qui un'altra tasca piccolina dove anche qui ho messo per esempio ho utilizzato tanto dei pezzi di carta che avevo con delle righe che possono essere utili per scrivere se uno vuol scrivere qualcosa qui ho messo un'altra tag quindi ho fatto una taschina sempre, sempre con la pagina del libro idem qui ho messo un altro bottone Vedete che è tutto molto semplice, ho semplicemente fatto delle tag, creato delle tasche e eh, qua abbiamo ancora, ve li faccio vedere tutti, perché boh, li ho fatti tutti forse un po' diversi, adesso non ricordo neanche bene, ecco qui per esempio ho creato questa tasca e questo l'ho di nuovo lasciato, lasciato libero, qui abbiamo di nuovo una tasca con due tag, Qua ho fatto in questo modo, ho creato una striscia centrale dove si può inserire, adesso io ho creato questa, da dove potete mettere quello che volete, qui ho le altre mie due, vediamo un po', una e due, quindi vedete che come supporti per mettere le foto ne avete molti, ne avete proprio tanti perché avete ogni, ogni pagina praticamente una tasca, poi io ho creato ancora una tasca in più, per ecco qua abbiamo di nuovo il supporto che vi dicevo, dove ho tagliato i fiorellini rossi e l'ho utilizzato per decorare, qui abbiamo una, una nuova tasca, e questo l'ho lasciato proprio così libero, Qui ho utilizzato una fustella per dare un pochino di motivo, eh, questa l'ho trovata più velocemente, questa fustella qui che utilizzo quando faccio gli album, non ne ho tante, pr praticamente per fare i bordi ne ho solo due, ma uso quasi sempre questa, magari me ne devo procurare una un po' diversa, comunque questa qua mi piace, semplice, carina, e fine. Di nuovo un posto per una foto o per la tag che ho creato e invece sul fondo <coughs> cosa ho fatto? allora considerate che io l'ho fatto solo una volta ma uno lo può fare quante volte vuole questo è l'interno il laterale del mio sacchetto perché il sacchetto ve lo faccio vedere qui allora il sacchetto così come all'interno ha due scompartimenti diciamo sul laterale è fatto in questo modo proprio per permettere i due scompartimenti interni quindi io cosa ho fatto sono andata ad utilizzare proprio questo scompartimento qui per creare un vedete una parte che si piega in questo modo quindi ho incollato nell'interno una due centimetri di materiale e ho creato questa tasca sul fondo che si può creare in qualsiasi punto vogliate, si può creare da qualsiasi parte, vedete che avete sempre lo spazio sia da un lato, che così, avete sempre un lato, dove potete incollare una parte, sia sul davanti o sul dietro, come volete, e utilizzare questa parte intermedia per incollare la parte del piego. Io l'ho fatto sull'ultima pagina, e quindi ho creato questo, questa letta, che può essere utilizzata per, per per incollare una foto e il retro dell'album semplicemente così ho ripreso col pizzo del, del davanti e ho utilizzato una delle mie carte ora non so voi cosa ne pensate ma io vi dico quando l'ho visto mi è proprio piaciuta l'idea l'ho trovato l'ho trovato proprio carino e quindi ho, eh, ho deciso di proporvelo per chiudere l'album cosa ho fatto? nient'altro che due fori qui sul davanti e ho fatto passare il nastro dietro, vedete in questo modo il nastro è sciolto passa dietro l'album così allora aspettate perché ho fatto allora questo qui è sul davanti quindi questo passa dietro l'album in questo modo. Ok. Così. E voi lo potete, lo tirate un po', così potete riempirlo come meglio credete, perché man mano che viene più pieno si solleva solo la letta, ma non c'è problema. Lo chiudete così e potete fare il fiocco. In questo modo. Ok quindi poi l'interno può cambiare, se cambia lo spessore tirate, tenete il nastro un po' più morbido e, e siete a posto ora perché vi ho fatto vedere eh, proprio nel dettaglio l'album perché oggi mh, non vi faccio vedere come allora io la decorazione ve l'ho fatta vedere ma eh, farò, vi farò vedere la struttura dell'album perché immaginate per decorare tutto l'interno, tutto allora, non è una cosa difficile perché è semplicissima, però ci va tantissimo tempo, no? e, quindi, eh, e quindi è inutile che io eh, perda tempo a farvi vedere come ho incollato i particolari, anche perché quelli ognuno li può fare a proprio gusto, ma vi farò vedere come fare la struttura, perché una volta fatta la struttura voi potete poi tranquillamente eh, decorarvela. Poi nel momento in cui mi dite, eh, non lo so, non, magari non, non, non avete capito qualcosa, ma non credo perché non è, non è complicato, ma dovesse essere piuttosto vi posso fare un video eh, dove vi, vi faccio vedere come, eh, come fare un particolare piuttosto che, che un altro, però sinceramente non, non, non credo che sarà necessario perché veramente eh, poi l'interno ognuno lo può decorare come meglio crede. Quindi detto questo eh, vi faccio vedere come realizzare la struttura con le buste di, di pane di questo album vintage che direi che, non so se a voi piace come a me, ma io lo trovo molto carino. Allora, per realizzare la, la struttura abbiamo bisogno di 8 sacchetti per il pane uguali. 1, 2, controllo, 3... 4 5, 6, 7 e 8 sono otto pezzi. Allora, in questo caso, nel, nel, quelli che ho utilizzato io sono, adesso li misuro così ve lo dico. Allora, sono 24 per 14 centimetri. E comunque, io vi lascio il link eh, di di, quello che, di quelli, che ho, quelli che ho usato io eh, diciamo che eh, potete utilizzare i sacchetti che volete l'importante è che siano tutti uguali di queste 8 buste ne utilizzeremo 6 per la parte eh, per diciamo, la, la parte interna della, della struttura e due buste che mi serviranno invece per creare il, il corpo esterno quindi la chiusura del mio album per cui queste due le utilizzeremo dopo mentre eh, la lavorazione che dobbiamo fare l, innanzitutto alle sei buste è questa allora ve ne faccio vedere una io le altre 5 le ho già fatte allora cosa dobbiamo fare dobbiamo allora intanto come prima cosa eh, togliamo eh, la parte, vedete che togliamo questa parte seghettata che c'è sulla bustina che non è carina, quindi vado a tagliare, poi si può anche lasciare, per, no bisogna toglierla perché altrimenti poi dopo alla fine mi manca, mi manca un pezzettino, allora vado a togliere un centimetro così sulla parte finale della busta in modo da avere il taglionetto e praticamente la devo accorciare un pelino in modo da poi riuscire con le due buste a fare bene la chiusura dopodiché vado ad incollare questa parte quindi vado ad incollare utilizzo della semplice colla per carta che va benissimo perché qua incolla benissimo e si fa anche in fretta Adesso, quando devo incollare carta su carta, utilizzo questa perché è sicuramente la cosa più veloce che incolla meglio. Allora, quando vi dicevo che bisogna avere che non è difficile, ma bisogna avere qualche accortezza, che è quella che non ho avuto io la prima volta che ho fatto la struttura e l'ho dovuta e non l'ho potuta utilizzare, è che bisogna con questo attrezzo che è l'ideale. Se non avete questo, con qualsiasi cosa schiacciare perfettamente tutte le buste ogni volta che fate una lavorazione perché altrimenti essendo la busta appunto fatta in questo modo quindi con molta carta e non essendo schiacciata bene quando voi eh, procedete con la lavorazione rischiate che vi rimanga tutto un po molle quindi quando andate ad incollare vi rimane tutto un po storto come era successo a me e alla fine vi rimane un album che non è perfetto se invece voi vi preoccupate di avere sempre tutte le giunture molto molto piatte, in modo che mantengano bene l'allineamento, vedrete che al primo colpo vi viene fuori l'album. Allora, incollata la parte qui al centro, vado a piegare, tenendo proprio questa linea di riferimento, la linea di, di base del, della mia busta, vado a piegare in questo modo la mia busta. Vedete che già si è creato tutto questo molle che vi dicevo, quindi cosa dovete fare? Dovete proprio sempre fargli riprendere perfettamente la forma piatta, è l'unica l'unica cosa che dovete fare, quindi schiacciare bene bene sulle, su, tutte, su tutte le giunture e avere sempre praticamente la busta perfetta ecco, in questo modo qua se le buste sono perfette così vedrete che non avete poi problemi quando realizzate la struttura quindi come vi ho detto io ho preparato le altre 6 buste devono essere fatte in questo modo quindi una, due, tre, quattro, cinque e 6, mentre le altre due le lasciamo intere per eh, realizzare poi il volcro esterno a questo punto non dobbiamo fare nient'altro che andare ad incollare le buste tra di loro per avere l'interno dell'album quindi cosa faccio allora incollo le prime due in questo modo vedete praticamente questa sarà la parte centrale del mio album cosa faccio in questo caso voglio anche creare una tasca nel centro quindi non vado ad incollare perfettamente le due buste ma vado a praticamente incollare solo i contorni per lasciare la la tasca quindi prendo l'altra colla questa che mi permette di lasciare un filino in tutto intorno e vado a fare la prima lavorazione quindi Vado a mettere la colla solo sul bordo qui, in questo modo, in questo modo e in questo modo, così. Mi è un po' di meno, ok. E ora non devo nient'altro che incollare le due parti perfettamente allineate, ecco. Questo è il lavoro che dovete fare con molta attenzione, allineare sempre perfettamente una busta con l'altra, in modo che rimanga tutto perfetto. E poi, come vi ho detto, altra cosa da fare sempre è schiacciare bene bene tutto quanto così. Ok. In questo modo abbiamo creato la parte centrale dell'album che magari ve la faccio vedere, così rimane più chiaro, va? Rimane più chiaro farvela vedere su quello già finito. Stiamo parlando di questa parte qui, esattamente. Questa è la parte centrale del mio album, quella che vi ho incollato adesso. Dopodiché, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare a sviluppare il nostro album da un lato e dall'altro, cioè andando ad attaccare altre eh, buste di carta sia a destra che a sinistra, in questo modo qui. Andiamo sempre a mettere la colla solo sul bordo in modo da creare ogni volta una tasca. Quindi andiamo a mettere la colla qui su tre lati, in questo modo. Così. E poi andiamo ad incollare la mia pagina perfettamente allineata se vi aiutate anche con la base del tavolo così avete sempre il fondo che è perfettamente allineato dopodiché controllate che sia allineato perfettamente e andiamo sempre come al solito a schiacciare bene Che vedete così l'album rimane sempre perfettamente allineato così il fatto che qui vedete ci siano le pagine non siano perfettamente è dato dal fatto che magari le buste del pane non sono così proprio perfettamente identiche ma non è un problema quindi procediamo sia da una parte che dall'altra quindi questo è il nostro centro Abbiamo messo una tasca qui, adesso la mettiamo da questo lato qua, sempre nello stesso modo. Andiamo così ad incollare tutte e sei le nostre tasche, le nostre, scusate, le nostre buste. Ok, quindi vado qui, avvicino bene, allineo bene. Tengo bene la base di riferimento, controllo, togliamo la colla in eccesso e andiamo a schiacciare bene bene bene bene così. Tanto poi, ecco vedete che dovete schiacciare bene sul fondo, poi vi faccio vedere come come ho realizzato il fondo e quindi ne abbiamo una tasca il nostro centro un'altra tasca no, nello stesso modo andiamo di nuovo ad attaccare gli ultimi due sul laterale quindi facciamo così è una cosa semplice e anche abbastanza veloce non, poi quando uno ci prende la mano l'importante è quello che vi ho detto mi raccomando tenere sempre bene, bene bene gli allineamenti e schiacciare bene il tutto quindi partiamo dalla base così schiacciando sul tavolo così abbiamo il fondo tutto uguale verifichiamo di mantenere gli allineamenti vedete che se uno segue questo metodo non, non si può sbagliare le schiacciamo bene bene bene, così in questo modo qua in modo da incollare perfettamente sotto mi raccomando schiacciamo benissimo a questo punto ci resta da incollare l'ultimo l'ultima busta cosa facciamo e, e perché è diverso da tutto il resto allora guardate bene questo è il centro del nostro album quindi abbiamo attaccato una e due buste sulla destra ok immaginate l'album poi si aprirà così l cosa faccio a sinistra invece ne abbiamo attaccata una una busta la seconda non vado ad incollarla l'ultima come abbiamo fatto eh, in tutti gli altri casi ma vado ad incollarla in questo modo così in modo da creare un'altra tasca quindi quando aprirò l'album ve lo faccio vedere sull'album finito così rimane più chiaro vedete che avevo due taschine cosa che succede solo nella prima parte perché poi nelle altre le tasche ce le abbiamo laterali così e ne abbiamo solo una ok questo mi serve <coughs> perché perché così vado a rinforzare la prima parte che sarà la parte della mia copertina dell'album che sarà questa quindi vado a fare come ho fatto praticamente devo inserirla in questo modo quindi vado a creare comunque una tasca per cui vado a mettere il mio la mia colla solo sui bordi in questo modo qui così ok metto bene Questa parte ho sbagliato, eccoci, vedete ho sbagliato, ho messo la colla nel punto sbagliato. Vediamo di recuperare. Questo per farvi capire che è semplicissimo sbagliare. Allora, qua non devo incollare perché altrimenti eh, non creo nessuna tasca, quindi vado a togliere un po' di colla. Oh vediamo di speriamo di non aver fatto proprio un disastro quindi ripro, rifacciamo l'operazione vado a mettere la colla qui eccoci e qua e vado ad incollare sì, dovrei in questo modo qui mi raccomando l'allineamento sempre perfetto schiacciamo bene in questo modo così Quindi abbiamo creato la mia tasca, così, e adesso cosa vado a fare? Vado ad incollare praticamente tutto il supporto dietro, utilizzo questa colla così, ok e vado a chiudere così in questo modo allora vi faccio vedere intanto l'interno ok quindi tasca tasca posto per il tag tasca centrale tasca laterale e tasca laterale ora qui questa parte è inutile quindi la vado anche a chiudere quindi vado a mettere della colla che può essere questa o quella che preferite la mettiamo da tutte le parti in modo da chiudere perfettamente così perfetto ora la struttura interna è completata andiamo a fare la parte finale della chiusura allora come procediamo anche mm. questa è semplice in questo modo qui allora vado a intanto piegare perfettamente come vi ho detto le mie buste e dandogli la forma ben schiacciata in modo da aver ben visibili tutti i tagli cioè non i tagli ma i pieghi quindi facciamolo sia di uno che dell'altro così questo mi raccomando eh, lo, lo sto ripetendo tante volte perché è veramente importante avere le pagine proprio piatte perfette così ora cosa dobbiamo fare allora su una delle due buste andiamo a piegare di un centimetro la parte della chiusura. Allora io lo faccio in questo modo. Allora, qui, eh, vabbè, basta semplicemente anche solo con questo. Vado a fare il piego in questo modo qui. Voi lo potete anche fare con un righello, con un... come volete. Praticamente dobbiamo piegare in questo modo, ecco, un centimetro la nostra chiusura della busta. Schiacciamo sempre bene bene bene perché cosa dobbiamo andare a fare? Allora, praticamente dobbiamo andare ad incollare una busta sull'altra in questo modo qui. Allora, noi dobbiamo incollare questa parte allora vi faccio vedere di qua che il riferimento di dove dobbiamo incollare questa parte è dove c'è il piego quindi in questo punto qui ok? quindi noi lo segniamo benissimo così in modo che vedete è proprio netto e devo andare ad incollare praticamente il mio foglio qui la mia busta qui in linea con questo piego dopodiché andremo ve lo faccio vedere di qua andremo poi a infilare qua sotto la rimanenza in modo che rimanga un lavoro finito da tutte le parti così quindi allora, prendiamo la nostra busta, quella che non abbiamo tagliato, cioè piegato, la giriamo, e andiamo ad incollare invece la parte della busta che abbiamo piegato qua sopra. Quindi lo facciamo utilizzando questa colla, quindi mettiamo la colla dappertutto, così, Ora vado a infilare. Praticamente vado ad incastrare il mio qua sotto il mio foglio perché è più lungo di quello che, che mi serve. Così, e qua vado a allineare perfettamente sul mio sulla mia linea in questo modo qua. Ok, così giro al contrario perché così mi assicuro di aver infilato bene la parte dentro e vado a schiacciare perfettamente in questo modo qui. Così Vado ad incollare queste due parti perché non mi serve che siano così svolazzanti e quindi vado a mettere un po' di colla qui, chiudiamo bene e un po' di colla qui, vedete che con questa colla si fa veramente in fretta e tra l'altro attacca benissimo, quindi mettete un attimo ok schiacciamo bene e prima di andare ad incollare il tutto alla mia struttura vado ancora a piegare in modo da segnare perfettamente in modo da tenere bene la linea in questo modo qui due parti vado a schiacciare bene bene bene bene così vedete dovete sempre tenere bene gli allineamenti in modo da schiacciare sotto così poi vi rimane tutto dritto lo faccio sia da una parte che dall'altra così ok e quindi come andiamo ad incollare la copertina all'interno dell'album allora sul davanti abbiamo creato il rinforzo facendo attaccando la tasca al contrario come vi ho fatto vedere prima quindi l'abbiamo già irrobustito. robustito la parte posteriore invece che è quella che eh, non, non rimane, rimane ancora sottile perché è fatta solo da un da, da una pagina di da una busta di pane. La utilizziamo per incollare la copertina in questo modo qui praticamente, noi andiamo ad attaccare la parte posteriore della copertina come fosse l'ennesima tasca, così, dopodiché, vedete l'album lo chiuderemo all'interno e questa sarà la nostra chiusura quindi il rinforzo della parte posteriore dell'album ce l'abbiamo creato dal, dalle due buste che abbiamo sovrapposto quindi non dobbiamo fare nient'altro che andare ad incollare come fosse come abbiamo fatto per tutte le semplici buste all'interno la mia copertina lasciando la tasca centrale quindi andando a mettere la colla solo sul bordo così ne ho messa un po' troppa ma adesso poi la faccio la faccio uscire fuori dal bordo andiamo ad incollare sempre nello stesso modo quindi tenendo il piano di riferimento come base per schiacciare bene la parte sotto e poi vado semplicemente a controllare di aver allineato bene le parti qui togliamo la colla in eccesso che è già fuoriuscita in questo modo e schiacciamo bene come sempre così quindi qui abbiamo creato l'ennesima tasca e in questo modo abbiamo la chiusura del nostro album. Ora ve li faccio vedere tutti e due, quello finito e questo vediamo se riesco, ecco in questo modo lo riuscite a vedere così, vedete come come sono quindi ho la prima pagina con le due tasche il posto per le due tag la parte centrale del mio album con la tasca centrale dove io ho inserito la mia tag di nuovo il posto per le due cartellette una tasca un'altra tasca chiaramente sempre le aperture e la parte posteriore dove ho l'ultima tasca e dove io ho creato questa aletta andandomi semplicemente ad incollare un, un foglio in questa parte qui e ribaltandola sul davanti e questa è la mia chiusura che noi una volta poi incollata la carta di rifinitura possiamo fare questo lavoro per dargli per aiutarlo per aiutarla a creare la forma rotonda in questo modo allora per eh, rifinire l'album vi ho detto, ho utilizzato, ho messo due fori qui sul davanti, voi li potete mettere dove volete, io vi consiglio di metterli più sul bordo e li ho messi a, a 3 cm per parte di distanza, in modo che eh, sia più, più stabile la chiusura, altrimenti rischiate che se li mettete troppo in qua, poi la pagina, questa parte vi rimane aperta, quindi tendenzialmente è consigliato metterli qua sul bordo. E poi un'altra cosa che voglio farvi vedere, perché non ve l'ho spiegata prima ma ve la spiego adesso, così non vi chiederete come avete fatto a coprire questa parte, che diciamo che è la parte che rimane un po' meno bella, perché è quella dove avete incollato tutte le vostre, tutte le vostre pagine, vedete che magari non è, non è perfettamente regolare ma non importa cosa ho fatto? ve lo faccio vedere bene qui ho praticamente utilizzato della garza potete utilizzare della stoffa potete utilizzare quello che volete che ho incollato perfettamente qui sul bordo ho lasciato una parte che andava da, una da un lato e una parte più ampia che andava dall'altro lato e poi le ho coperte con la mia carta di decorazione e il mio pizzo ma sarebbe bastata anche volendo la carta di decorazione il pizzo io l'ho messo come abbellimento così in questo modo vedete che ho coperto anche la parte posteriore ora io ho utilizzato della garza se utilizzate della stoffa rimane ancora più però a me l'idea della garza rimane ancora più, più fitto più bello però a me l'idea della garza piaceva perché trovo che nel nel contesto del, dell'album sia, sia appropriata da usare infatti l'ho messa anche poi all'interno sotto i bottoni quindi vi ho detto tutto se fate attenzione a quello che vi ho detto, cioè di segnare sempre perfettamente, eh, di schiacciare sempre perfettamente le pagine, vi verrà il vostro album perfetto. La prima volta che l'ho fatto, che mi spiace veramente di non averlo per farvelo vedere, era venuto praticamente un po' tutto storto, quindi non ho potuto utilizzarlo per decorarlo perché non mi piaceva. Invece in questo modo vedete che è perfettamente perfettamente allineato, che è una cosa importante. Anche il video di oggi è terminato, se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di iscrivervi, fatelo, così mi aiuterete a farlo crescere. E se vi fa piacere lasciatemi anche solo un commento, perché così come ho detto all'inizio saprò se... Eh, continuare con, eh, con i video in questo modo e, mh, direi che non ho più niente da dire eh, se non eh, buon lavoro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video ciao